Il metabolismo è bloccato e non riesci più a dimagrire. <ride> Hai provato a mangiare di più? Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Come sempre vi ricordo che per visite dal vivo ricevo a Brescia, a Toscolano Maderno e Aleno e che sui miei due blog www.nutrizionistabrescia.com e www.descuriosity.it potete trovare tutti i miei contatti. Oggi parliamo di metabolismo, di quella cosa strana che si inceppa, si blocca e impedisce il dimagrimento. Cerchiamo di capire insieme che cos'è effettivamente il metabolismo e come tenerlo sempre attivo. Il nostro organismo fa tante cose, ad esempio mentre sto registrando questo video mi sto muovendo, sto respirando, il mio cuore batte, il mio cervello mi suggerisce le parole da dire e il mio stomaco sta digerendo quanto è rimasto a pranzo nello stesso tempo i reni lavorano per depurare il mio sangue dalle scorie il fegato elabora milioni di molecole al secondo il sistema immunitario mi protegge dai patogeni che posso trovare qui nella mia stanza e le varie ghiandole producono i loro ormoni abbiamo già parlato delle calorie in un altro video abbiamo visto che sono il modo in cui si può misurare l'energia che eh, il nostro corpo prende dagli alimenti che mangiamo in realtà possiamo fare un passetto in più e Vedere che le calorie possono essere usate anche per eh, misurare l'energia che noi spendiamo per fare le cose che facciamo durante la giornata. Il metabolismo quindi si misura in calorie e è diretta conseguenza di quanto consumiamo, di quanta energia consumiamo durante la giornata. Grossolanamente possiamo distinguerlo in due grandi categorie, il metabolismo basale e il metabolismo totale il metabolismo basale è quanto il nostro organismo consuma per fare le cose che gli servono semplicemente per rimanere in vita quindi per far battere il cuore per far funzionare il cervello i reni il fegato il, i polmoni tutte le cose che vanno in automatico il metabolismo totale invece è il basale più le attività quotidiane quindi eh, camminare correre mangiare parlare con le persone allacciarsi le scarpe tutto quello che facciamo durante la giornata che aggiunge consumi al basale. Prendiamo ora due persone a caso. La prima persona è un uomo sedentario, leggermente sovrappeso, sulla quarantina, pesa un'ottantina di chili. Lo chiameremo Francesco. La seconda persona è una donna, sui 25 anni, fa pattinaggio sul ghiaccio a livello agonistico e si allena tutto l'anno, pesa 49 kg, La chiameremo Paola. Le differenze di corporatura tra i due sono palesi. E questa differenza si riflette anche sul metabolismo, ovvero su quanto il loro fisico consuma quotidianamente. Il metabolismo basale è influenzato soprattutto dalla composizione corporea. Più si pesa e più è alto. A parità di peso, più c'è muscolatura e più è alto. Inoltre negli uomini è tendenzialmente più alto che nelle donne. Prendendo il nostro Francesco quindi, il suo metabolismo basale sarà abbastanza alto, ma non altissimo, diciamo che potrebbe essere intorno alle 1600 kg al giorno. Il suo metabolismo totale, come detto, dipende dal basale e dalle sue attività quotidiane. Attività che si limitano a stare davanti al computer, al lavoro, poi a tavola per mangiare e infine davanti alla tv. Il metabolismo totale in questo caso sarà di poco più alto del basale. Ad andar bene avrà 400-500 calorie in più, un totale di 2.000-2.100 kcal. E la maggior parte del consumo quotidiano sarà quindi rappresentata dal basale. Vediamo ora Paola, ha un fisico molto diverso, più atletico e allenato, non è pesante, ma è molto muscolosa, quindi ha un metabolismo basale più alto di una qualsiasi coetanea sedentaria. Anche qui potremmo dire intorno a 1500-1600 kcal. Ha una vita molto attiva, allenamenti praticamente quotidiani tra palestra, tecnica e aerobica, il suo lavoro è rappresentato dallo sport, quindi gli dedica tutto il suo tempo. In questo caso, il suo metabolismo totale può quindi essere anche molto elevato. Per tenerci bassi, ipotizzerei anche 1000-1200 kcal in più rispetto al basale, arrivando a 2500-2800 kcal totali. Vediamo quindi che i due fisici, diversissimi tra loro, svelano sorprese. Un metabolismo basale simile, lui perché pesante, lei perché muscolosa, e un metabolismo totale molto più alto in Paola. Ebbene, quindi. Ecco che Paola può permettersi di mangiare molto più di Francesco per mantenere il suo peso, perché consuma molto di più pur essendo quasi la metà di lui. Francesco decide di mettersi a dieta. Ha l'idea corretta di abbinare un'attività fisica e di farla a giorni alterni in modo da non affaticare troppo i suoi muscoli non allenati. Però gestisce male l'alimentazione. Smette di mangiare pane e pasta perché fanno male ovviamente o almeno così è quello che gli hanno detto in palestra, eh, trascura la colazione, quindi a volte si tratta di prendere soltanto un caffè oppure qualche volta si concede cappuccino e cornetto al bar, a pranzo si fa un'insalata, poco condita mi raccomando e a merenda un paio di pacchetti di cracker, a cena infine petto di pollo alla griglia e verdure. Comincia ad avere fame, quindi al supermercato compra snack anche diversi dal, dal pacchetto di cracker. E dopo un po' si convince a fare colazione con i biscotti, ma sono, sono integrali eh. Tiene duro a pranzo e a cena, ma qualche volta il biscotto ogni tanto ci scappa. Eh, magari in pausa va anche al bar con i colleghi a prendersi un gelato oppure ovviamente non, non rinuncia alla pizza il sabato sera perché lo sgarro una volta alla settimana, si può fare, lo hanno detto tutti quanti e, però eh, nonostante i suoi sforzi eh, la cinta sembra non potersi stringere anzi a un certo punto è costretto ad allargarla è ingrassato cosa è successo? È, è successo che il povero Francesco non si è accorto di aver diminuito troppo l'introito calorico. Il metabolismo basale è un muro invalicabile che normalmente delimita quanto dobbiamo mangiare al minimo. Mangiare meno del metabolismo basale significa dare meno di quello che è necessario al nostro corpo per la sopravvivenza, quindi rallentando tutti gli ingranaggi che girano nel nostro corpo. È il famoso rallentamento del metabolismo il metabolismo si blocca perché mangiamo troppo poco. In queste condizioni è molto più facile ingrassare perché consumiamo di meno alimenti sbilanciati, ricchi di grassi e di zuccheri magari, come banalmente i cracker o i biscotti, eh, sbilanciano la dieta, danno troppi nutrienti da una parte e troppo pochi dall'altra e questo porta fatalmente ad ingrassare. Mangiare troppo poco fa ingrassare. In queste condizioni poi lo sport fa un ulteriore danno, non mangiando abbastanza. Il corpo non riesce a fare un giusto recupero, non riesce a ricostituire i muscoli danneggiati dall'attività fisica. Quindi più si va avanti più perde anche muscolatura, abbassa ancora di più il metabolismo e l'effetto controintuitivo ma assolutamente reale di ingrassare mangiando poco aumenta quindi come risolvere Beh, banalmente mangiando di più risvegliare il metabolismo è la cosa più facile del mondo basta rispettare il minimo necessario del nostro organismo se francesco riesce a rispettare il minimo e segue una dieta bilanciata non c'è bisogno che rinunci alla pasta e al pane può mangiare quello che vuole l'importante è che stia sul minimo e visto che fa una vita sedentaria potrebbe perdere più o meno 2 o 3 kg al mese, se si allena anche qualcosina in più, ovviamente. In ogni caso, nella stragrande maggioranza dei casi, perdere peso è un processo lento e deve essere comunque costante. In questi casi, presto è nemico del bene. Quindi, in sintesi, per risvegliare il metabolismo bisogna fare due cose: uno, muoversi di più. Per aumentare il metabolismo totale e facilitare un eventuale dimagrimento. 2 Rispettare il metabolismo basale, quello è il minimo che bisogna mangiare. Mangiare meno di quello ostacola il dimagrimento. Mangiare almeno quello si riesce ad avere un dimagrimento costante. Bene, questo è tutto. Se avete domande, fatele pure qui sotto senza nessun problema. Se vi piacciono i miei video, seguite il mio canale. Iscrivetevi e nella descrizione trovate tutti i miei contatti e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti!